Ciao a tutti, eh, una delle domande più ricorrenti che ciclicamente saltano fuori, specialmente inizio stagione, è quella, non arrivo a 50 metri con l'arco nudo, come, come posso fare, come riesco, eh, qual è il trucco, benissimo, io stamattina siamo il... Il 2, marzo, il 2 marzo per la prima volta sono andato al campo e ho tirato a 50 metri. Eh, adopero le frecce per il 3D e poi le vediamo che frecce sono, le vediamo poi all'ultimo. Comunque, una tecnica normalissima: pollice sotto il mento, un ancoraggio. L'ancoraggio che ho è abbastanza basso, però insomma, un ancoraggio mh, normale, niente di, niente di che. E certo, fa molto la testa che deve essere posizionata senza il mento basso, il mento deve essere parlato al terreno, cioè la tecnica alla fine conta per, per carità, conta anche il materiale per arrivare a 50 metri. I risultati migliori io li ho ottenuti a dire la verità con i flettenti sinusoid, quelli che costruisci dai video vicini. Uh, ora ho abbassato le libre aspetto che magari me ne mandi uno, un paio da 34 per il momento uso i Win&Win Win MXT io preferisco sono ottimi flettenti costano una paccata di soldi pazienza però sono sono veramente performanti come sinusoide d'altronde eh, che costano meno <ride> oltretutto ehm... Quindi io preferisco i doppio che sono quelli con eh, l'anima in legno anziché in schiuma. Io ho sempre preferito flettenti con l'anima in legno. Ecco qua tiro a 50 metri, ho tirato una decina di frecce. Eh, non avevo neanche fatto bene o male lo string a dire la verità difatti la prima freccia è andata alta e la seconda freccia è andata bassa però poi alla fine la rosata eh, si è regolata e, e tutto sommato sono soddisfatto anzi a dire la verità sono anche un po' sorpreso che già da subito ho iniziato ho iniziato con queste rosate soprattutto con queste frecce perché come vediamo poi le frecce mm, non uso basse ecco eh, sentiamo comunque lo stringhe è qua eh. 50 metri adesso andiamo a vederle eh. lo stringhe è qua così quindi diciamo due cuciture alzo questo è 50 metri, 50 metri e qua così. Adesso andiamo a vederlo. Sì, addirittura come abbiamo visto, il, lo string lo faccio a circa 2 mm dal punto di incocco. Quindi non sono proprio perfettamente sotto cocca, ma a circa 2 mm. Quindi avanzo, avanzo ancora qualcosa. Ecco, possiamo contare i passi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sì, tre, adesso tre, conto tre, i passi, tre, passi sette, perché sette, sette, mi hanno anche detto sette, che 18, 19, 20, le misure 20, non sono mai giuste a quelle 20, che tirano. Veramente 25, pochi. 26, 27, 28, 29, 30, 31. 33, 34, 35, 36, 7, 38, 39. E se pensiamo 40, che il mio 40, passo è 70 centimetri, devo arrivare a 70, 72, 73 passi. 54, 55, 56, 7, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 72 x 0,7 è 50 metri eh. per cominciare più o meno, eh, siamo lì ora siamo all'inizio eh. siamo, siamo all'inizio questa è la mia configurazione di, di freccia alette eh. naturali da 3 pollici 35 libre 35 libre e uso Vap 900, VAP 900 con 70 grani in punta pesano 215 grani, 50 metri e voilà per i puristi non sarà il massimo però la rosata diciamo c'è da mettere, da mettere a punto eh. non è, da mettere a punto il tiro eh. le frecce si piantano, si piantano anche dritte ecco come le vediamo arrivare a 50 metri sono perfettamente dritto io direi per iniziare andiamo bene poi vediamo il proseguio ciao a tutti